Caloba contro le malattie da raffreddamento con estratto brevettato è un farmaco tradizionale di origine vegetale Caloba dalle radici di una pianta medicinale per il tuo raffreddore e per la tosse da oggi nuovo Caloba Tus.